Buonasera a tutti, ci troviamo a Casa Lecchio di in occasione della rassegna di eventi politicamente scorretto siamo alla 17 edizione, il tema di quest'anno è La Verità Unica Ragione di Stato e siamo qui con Antonella D'Avore giornalista e vice direttrice della Fondazione Bottega di Le chiederei subito, proprio anche per questo suo rapporto con la scrittura e con tanti tipi diversi di scrittura le chiederei e vive anche scusi per, per il suo rapporto e per la ricerca che ha fatto sulle stragi, penso al 2 agosto, penso alla strage dell'Italicus. Le, le vorrei chiedere come si può raccontare e che possibilità ci sono per informare su queste tematiche che oggi attraverso il suo giornalismo? Allora, ci sono tanti strumenti per raccontare queste vicende. Innanzitutto ha sfatata una. una Un'affermazione che oggi chiameremo fake news, cioè che sulle strage non si potrà mai sapere niente, e già le indagini che lo ne fatte nell'imminenza di quei fatti, ma soprattutto cioè le indagini che sono partite dagli anni 90, penso alla... offrono una quantità di documentazione tale per cui noi non sappiamo tutto ma sappiamo più dell'85% di quello che è successo in quegli anni. Eh, possono uh, ancora essere non, non noti nomi singoli, per esempio il nome di chi ha portato la valigia eh, che esplode all'interno della, della Banca Nazionale del Lavoro in Piazza Fontana, però il contesto storico-politico Diciamo che il limite di tutto questo è contenuto in decine di milioni di pagine di, eh, di, atti, di atti giudiziari che al comune cittadino risultano ancora inaccessibili sia per difficoltà che possono esserci proprio nel, nel leggere fisicamente, nell'accedere fisicamente a questa documentazione, ma anche per la complessità del linguaggio, per un linguaggio giuridico e eh, non sempre facilmente intelligibile. il lavoro come me ma di tanti altri a quello di studiare e cercare di mettere insieme un racconto coerente che possa uh, mostrare che cosa è successo in questo paese negli ultimi uh, non solo 50 anni più della seconda guerra mondiale nella quartiera. Perfetto, lei ha parlato di contesto storico, possiamo capire il contesto storico e quindi il quadro di insieme, le chiederei a questo punto quanto, di, quanto si può capire di insieme attraverso singoli esempi, singole stragi o singoli fatti di cronaca? Allora, eh, se eh, fino a che un evento rimane parcellizzato ed dato riferito a se stesso, difficilmente si riesce a capire il contesto. Eh, il, lo sforzo che viene fatto ormai da parecchi anni a, a questa parte è quello di raccontare quelle storie calate in un periodo storico specifico. Eh, nello specifico per la storia del terrorismo fascista, di tipo, tipo eh, stragista, noi dobbiamo capire eh, concetti eh, politico-militari come quello riferito alla guerra non ortodossa, cioè una guerra non dichiarata che non vede degli eserciti in campo, come purtroppo stiamo vedendo anche molto recentemente in Ucraina, ma, ma non solo, ma azioni di guerra vere e proprie contro i cittadini che non sanno che tipo di guerra si sta combattendo. Noi abbiamo avuto nel secondo dopoguerra, fino al 1989, una guerra fredda, per cui non, non beligerante, di cui tutti erano a conoscenza. All'interno di questo contesto abbiamo avuto tanti episodi di guerra calda che miravano poi alla stabilizzazione dei poteri, in particolare riferiti al fatto trago. La, la ringrazio e grazie a voi.